alla vostra conoscenza, alla vostra crescita negli studi biblici, eh, anche nelle nostre playlist, ne abbiamo tante, potete tranquillamente iscrivervi al canale, che non costa assolutamente niente, attivare la campanella qua sotto, quella che vibra, e sarete sempre aggiornati sulle nostre nuove emissioni, sui nostri video. La curiosità di oggi è, ancora una volta, mi dirlo, ma eh, bisogna assolutamente rifarsi al testo, al testo in greco, è un brano del Vangelo di Luca che ci può aiutare a, eh, a raggiungere due obiettivi. Il primo obiettivo è vedere che le cose che ha fatto il Signore Gesù non sono aliene alla cultura di Israele e lui ha esattamente adempiuto a ogni comando biblico, sia della Torah eh, Katav, la Torah scritta, eh, sia la Torah eh, Shebelpè quella diciamo orale e a tutte le tradizioni ovviamente vissute da lui in una maniera assolutamente autorevole e personale e questa è la prima cosa il secondo obiettivo è che eh, ci fa capire come eh, un piccolo dettaglio del testo possa illuminare sulla vita stessa di Gesù se non nella completezza dei quasi 33 anni di vicenda terrena ma almeno di un periodo particolare della propria vicenda terrena insieme ai suoi apostoli ci riferiamo al capitolo 14 di Luca che eh, nelle vostre traduzioni praticamente circa circorum dovrebbe recitare rendere così. un sabato eh, entrò o era entrato da uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente eh, stava ad osservarlo e poi subito si parla dell'idropico e del miracolo che lui fece sanando questo, questo infelice, riportandolo a una vita, eh, a una vita piena. Ecco. Questo testo apparentemente passa inosservato, ma se voi andate. Già nel testo italiano c'è qualcosa di strano, perché dice eh, lo stava osservando. Cioè, lui andrebbe in casa di uno e la gente lo osserva. La domanda è perché lo osserva? perché nel testo greco c'è una significativa eh, differenza e eh, per il nuovo testamento in greco per l'antico testamento ebraico e un po anche di aramaico sono le tre lingue bibliche e sono quelle che dio si è servito ispirate per poterci consegnare il depositum il depositum fidei delle scritture e avvenne che Andando nella casa di uno dei capi farisei di sabato, Fagheinarton, fa Geinarton, ehm, a mangiare pane. Gesù entrò di sabato a mangiare pane ed essi lo osservavano. Com'è possibile che Gesù, quindi non pranzare, mangiare pane. Com'è possibile che Gesù entra dai farisei, da un capo dei farisei di sabato per mangiare pane quando, primo punto, nella cultura di Israele, eh, eh, la grande seudà di eh, Shukan, proprio il tavolo del, del nel pranzo di sabato, è, eh, inizia ovviamente col pane e col vino, ma è abbondantissimo per dare cavò dallo Shabbat. Cosa vuol dire che lo stavano osservando? Gesù viene osservato perché, come accenna il testo di Pesachim 106b, ed è una fotografia di un momento, di un testo talmudico, che riprende eh, tradizioni della Mishnah antiche, eh, quindi anche coeve, anche addirittura antecedenti all'epoca di Cristo, uno dei momenti più importanti dello Shabbat è eh, il Kidush, cioè la santificazione... <coughs> del sabato, prima di mangiare, già il grande chidush si fa la sera del venerdì, entrando lo Shabbat, ricordando, ricordando questo, questo comando che Dio ha dato di separare no? e di santificare il giorno del sabato. Ma a mezzogiorno, dopo il servizio sinagogale, oppure chi era andato al Tempio, all'epoca c'era il Tempio, tornava e aveva questa grande seudà di Shabbat e faceva il chidush col vino. Ma chi... Non poteva cedere al vino, perché Nosri, Nazareno, Nosri, c'è per niente Nazare, poteva e doveva fare la grande preghiera, antecedente alla, alla, alla, alle, alle beraccotte sul pranzo, sul pane, lo poteva fare sul pane, sulle due calotte, che ricordavano ovviamente le due le due missioni del sabato della manna, il popolo di Israele nel deserto, aveva razione doppia il venerdì, perché di Shabbat la manna non scendeva. <ride> e faceva l'invitato d'onore, addirittura più del padrone di casa, che era un arconte dei farisei, faceva questa cosa. E veniva osservato, non perché facesse qualcosa di sbagliato, perché faceva qualcosa che solo pochi che si erano consacrati a Dio, potevano fare. I nazirei non potevano, non potevano nella maniera più assoluta eh, bere vino o qualunque cosa, succo d'uva, liquido inebriante, noi potremmo dire anche birra, assolutamente no. Per un periodo o per tutta la vita, non dovrebbe essere stato il caso di Gesù, ma sicuramente per, potevano farlo per un anno o potevano farlo anche per un mese. Quindi c'era una forma di, di nazireato di, temporale e in questo periodo, oltre a non bere, non si tagliavano neanche i capelli. Ecco, vedete che un minimo dettaglio ci dà una luce maggiore sulle scelte di Cristo, ci dà una luce maggiore sulla cultura di Israele e soprattutto il fatto che Gesù anche nei minimi dettagli, nei minimi dettagli, attirava l'attenzione in senso positivo proprio perché lui era così ligio alla legge che peraltro lui aveva consegnato a Mosè, secondo la fede dei cristiani ovviamente, da ubbidire gli stesso facendosi ubbidiente fino alla morte. Vi saluto e vi ringrazio e se tro avete trovato il nostro video interessante potete, eh, e vi ringraziamo per questo, condividerlo anche ad altre persone che amano la scrittura come voi. Ciao alla prossima!